Grazie Presidente, no? perché in determinate situazioni la verità è d'obbligo e le precisazioni pure. Dunque allora, questa eh... posso avere silenzio Presidente, scusi. Allora su la Commissione congiunta a cui ha fatto riferimento la Presidente Iori si è tenuta il 25 luglio, quindi è chiaro che calendario alla mano in prossimità con un capigruppo già effettuata rispetto alla, diciamo, alla programmazione relativa all'assestamento di bilancio, era impossibile eh, inserire questo provvedimento eh, in, altro, in, in altro modo. Faccio ul due ulteriori considerazioni. Il provvedimento era eh, arrivato all'attenzione delle commissioni, ma dietro un confronto che ho fatto direttamente sia con la commissione lavori pubblici che con la commissione eh, urbanistica abbiamo deciso di inoltrare all'avvocatura una richiesta di ulteriore approfondimento sul, sul provvedimento proprio per avere le diciamo, rassicurazioni e diciamo, tutte le eh, ehm, considerazioni possibili sulle modalità con cui avessimo dovuto procedere su questo provvedimento. Nella Ovviamente il provvedimento è stato ampiamente rappresentato, è stato discusso, sono stati con gli uffici sviscerati tutti gli aspetti e c'è stato un sostanziale diciamo, benestare di tutti quanti i commissari sulla necessità di portarlo rapidamente per permettere agli uffici di procedere. E mi risulta pure che sia stato fatto un accenno nelle capigruppo, almeno anche informali, insomma, durante questa fase di bilancio sulla necessità di introdurre in aula in questa giornata eh, possibilmente questo, eh, questo atto, il regolamento mette a disposizione questo strumento che è uno strumento che appunto, serve proprio in queste, in queste occasioni e credo che sia giusto che l'Assemblea, perché ricordo che è vero che ci sono eh, dentro questa Assemblea ci sono pure i consiglieri di maggioranza che evidentemente possono eh, tramite gli strumenti del regolamento eh, operare in determinate direzioni, viene sottoposta oggi all'attenzione del dei consiglieri che secondo noi hanno tutti gli elementi per poter procedere serenamente al voto. Credo che eh, serenamente al voto voglia dire approvare un atto che, di, eh, le cui diciamo, radici affondano nelle amministrazioni precedenti e che questa amministrazione come al solito si preoccupa di portare a termine. Grazie.